Le braccia devono muoversi esattamente in linea con le spalle e lungo i fianchi. Quando hai terminato puoi rilassare le braccia e sederti comodamente. Nello yoga vediamo il sistema umano come costituito da cinque fogli o cinque strati. cinque strati di corpo. Nel sistema dello yoga la mente non esiste. Non esiste nulla. Ogni cosa viene vista come parte del corpo.